Ogni storia ha la sua voce. Questo è il tema che Angela Salvatore mi ha segnato per questo brevissimo incontro e intervento. Uh, certamente ogni storia ha la sua voce, perché generalmente le storie sono narrate, sono narrazione. All'interno di qualsiasi tipo di relazione che noi stabiliamo con l'altro, c'è sempre il momento della narrazione dei propri vissuti, che poi vuol dire anche la narrazione di sé. La narrazione in questo caso viene fatta da un autore che non è un autore letterario ma è anche il protagonista della narrazione e a questo punto la voce ha un ruolo fondamentale perché la voce è uno dei principali strumenti espressivi che noi abbiamo non solo per raccontare i nostri vissuti, non solo per raccontare, tanto per rimanere in tema narrativo, la trama ma soprattutto per raccontare ciò che sta dietro la trama. E ciò che sta dietro la trama sono i nostri sentimenti, sono le nostre emozioni, il nostro stato d'animo, i nostri punti di vista. Questo avviene sia nella relazione, come dire, tra esseri umani, e avviene anche in particolari relazioni, come possono essere quelle, per esempio, di chi fa il formatore, di chi fa l'insegnante, che stabilisce prima di tutto una relazione con chi deve imparare, con chi deve essere formato. Lo strumento della voce, che non è l'unico ovviamente, perché noi abbiamo anche l'altro formidabile strumento, che è quello del corpo, però la voce, contrariamente a quello che si pensa normalmente, perché in genere la voce viene associata alla comunicazione verbale. La comunicazione verbale sono i contenuti, sono le parole. In qualche modo la comunicazione verbale è qualcosa di digitale. Se dico bianco è bianco, se dico nero è nero. In realtà attraverso la voce si esprime la comunicazione paraverbale. Se il verbale è ciò che dico, il paraverbale è come lo dico. Quindi, specificamente, è l'uso che io faccio della mia voce, come impiego la mia voce, magari per dire sempre la stessa parola. Ma attraverso alcuni elementi fondamentali, che sono il volume, il ritmo e l'intonazione, io esprimo un mondo di sentimenti. Un mondo di emozioni, quindi fondamentalmente esprimo un mondo di significati. Il significato che passa è il mio significato, è il mio modo di pormi in questo momento qui ed ora, che la voce è uno strumento potentissimo, ma la voce attenzione. La voce, suono, chiaramente, ma la voce è anche il suo contrario. È come in musica. In musica sul pentagramma noi scriviamo le note andiamo a porre l'altezza, quindi l'intonazione, visto con la voce, a seconda dell'altezza sul pentagramma dove andiamo a mettere eh, le nostre note, noi indichiamo il suono, ma in musica sul pentagramma esiste anche la pausa, cioè il silenzio, non c'è suono senza il suo contrario, senza il silenzio. Quando noi usiamo la voce, il silenzio è la pausa, l'arte della pausa. Perché se noi fossimo piatti, avessimo sempre lo stesso ritmo, avessimo sempre lo stesso volume, avessimo sempre la stessa intonazione, diventeremmo noiosi e soprattutto rischieremmo di non esprimere. Ma a maggior ragione non esprimeremmo se non usassimo doverosamente le pause. La pausa serve come momento di riflessione, serve come dare la possibilità all'ascoltatore, al nostro interlocutore, di elaborare, recepire, digerire ciò che abbiamo appena detto ma la pausa è uno strumento potentissimo per attenzione perché la pausa crea saspia ma in realtà quando noi parliamo in maniera anche molto naturale non bisogna essere attori, non bisogna essere registi non bisogna avere per forza consapevolezza dell'uso di questi strumenti ma se semplicemente siamo un po' noi stessi ci lasciamo andare al piacere del flusso della comunicazione quindi al piacere della relazione con l'altro, molto probabilmente le pause vengono naturali. Può essere una pausa di pensiero mia, perché ho bisogno io di concentrarmi mentre sto parlando, ho bisogno di radunare i miei pensieri, può essere la pausa perché sono, mentre parlo, in ascolto dell'altro. E capisco che l'altro ha bisogno di una pausa. Però non per tutti può essere facile andare oltre nella narrazione. Quello che anche con la mia esperienza di formatore, di counselor ho avuto modo comunque insomma, di verificare negli anni è che aiuta moltissimo la consapevolezza, cioè essere consapevoli di quanto sia importante questo strumento espressivo. Poi certamente ciascuno, secondo il proprio stile comunicativo, ne farà l'uso che gli sarà più congeniale e che potrà anche variare a seconda del contesto relazionale nel quale si troverà.